Buongiorno a tutti, questo è il corso di metallurgia dell'Università di Cassino, primo anno Ingegneria Meccanica, io sono il professor Francesco Iacoviello e il mio studio si trova al primo terra della Facoltà di Ingegneria, stanza 25. Il ricevimento, che come orario è valido per tutta la durata del corso, è dalle 14 alle 16 il mercoledì. In realtà questo orario, questa giornata fra una settimana li cambieremo in base alle vostre esigenze, cioè se vedremo che avete dei problemi a poter partecipare alla all'incontro che tra l'altro in realtà no, dovrebbe essere appunto punto possibile bene, in quel caso cambieremo gli orari insomma, però diamoci una settimana per portare tutte le lezioni al regime poi fra una settimana decidiamo come cambiare eventualmente questo orario Gradirei molto che voi utilizzaste questo orario e questa data questo giorno della settimana terminato il corso a partire da luglio invece potete tranquillamente venire in ufficio negli orari più o meno credete ovviamente compatibilmente con la mia disponibilità che non abbia altri impegni ufficiali Telefono e fax è quello che vedete, lo potete utilizzare, mi potete telefonare senza nessuna difficoltà rispondo alla mail, tutte le mail della facoltà sono più o meno molto simili sempre il cognome, a volte il nome puntato, nel mio caso è solo il cognome chiocciaunicas.it per le domande più semplici rispondo anche via mail, non a tutte come scoprirete durante il corso in molti casi c'è bisogno di commentare dei diagrammi di commentare delle figure, chiaramente via mail è tutto molto più complicato il sito didattico è http senza www perché sennò no non ci arrivate. È un sito didattico all'interno del quale trovate tutto il materiale che riguarda eh, diciamo, i corsi relativi al gruppo di metallurgia, che sono appunto i corsi metallurgia. Potete fare un attimo: metodologia metallurgica e metallografica al terzo anno laurea, eh, laurea triennale e per il momento, perché potrebbero cambiare nel futuro, materiali metallici per impieghi industriali al secondo anno della specialistica, quindi tra 5 anni per chi di voi continuerà all'interno di questo sito trovate un po' di roba eh, tutto in materia didattico, con eccezione appunto del testo che adesso andremo appunto a descrivere trovate tutti i lucidi scaricabili liberamente in pdf trovate i lucidi utilizzati a lezioni con le animazioni come fa l'immagine dicevo un .iso credo appunto tutti questi siano abbastanza api nel poter utilizzare con un file zippato, sono però 902Mb, quindi ci si mette con una DSL non troppo veloce un paio d'ore non, non è tantissimo, invece scaricate un in film, scaricate questo sostanzialmente e la parola chiave per poter accedere è, è appunto come vi ho detto prima non lo dico ora perché se no rimane poi sul video uh, per quanto riguarda invece altre cose particolari c'è una pagina, anzi una pagina abbastanza lunga con una, una serie di libri più o meno reperiti su web o da librerie, biblioteche, eh, contenenti materiali storici. Ci sta il primo libro di metallurgia del Biringuccio del Cinquecento. Per chi si diverte particolarmente si può dare un'occhiata, sono abbastanza simpatici come testi. E trovate, ci ho, ci ho messo anche una chat per chi di voi si volesse divertire a chattare all'interno del, del sito per scambiarsi. L'idea sarebbe una chat a scopi metallurgici, chiamo così, poi fateci quello che vi pare. Io non avrò nessun ruolo di coordinamento né di, di censura, non ci vado neanche sostanzialmente. Ci sarà anche un forum sul quale, potre, un forum sul quale potete appunto mettere le vostre domande da portare ai vostri colleghi o chi, fa, o chi sta svolgendo la tesi, per esempio nel laboratorio di metallurgia ed economia industriale, che fisicamente si trova su questo piano di fronte all'aula 2S1. Voi lo frequenterete perché qualche cosa farete all'interno del laboratorio, sicuramente alcune prove meccaniche le faremo insieme, certo sarà complicato perché bisognerà dividervi in parecchi gruppi, però appunto sicuramente svolgeremo parecchie prove all'interno del laboratorio stesso, purtroppo frammentandovi in molti gruppi. Gli orari del corso, vi ricordo, sono quelli che troviamo in figura e come abbiamo detto poco fa, le lezioni della mattina, quindi già a partire da, dalla prossima, a parte oggi pomeriggio ma ci sarà appunto quella dopo il primo maggio, praticamente abbiamo una serie di interruzioni. Uh, saranno un quarto in sera sia quella del martedì mattina che quella del mercoledì mattina mentre invece quella del pomeriggio la teniamo alle ore 14 chiaramente non finiamo alle 5 finiremo qualche minuto prima perché appunto cerchiamo di accorpare i rientri il programma del corso il corso chiaramente in 6 crediti non riesce a raccontare la metallurgia è impossibile <coughs> perché appunto poi tra trovandovi dal primo anno vi trovate anche ad avere un bagaglio culturale iniziale non particolarmente spinto dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista materialistico quindi ci sono proprio delle difficoltà anche di linguaggio a volte, vedrete molto spesso utilizzeremo un linguaggio, un vocabolario che non è di uso comune e quindi questa scelta ci porterà appunto ad avere un certo rallentamento nel raccontare ciò che potremo raccontare all'interno del corso stesso sicuramente avremo una piccola introduzione di chimica fisica, non vi spaventate <coughs> accenneremo solamente ad alcuni concetti ma non approfondiremo eccessivamente vi darò alcuni, alcuni, diciamo, alcuni principi fondamentali con i quali potremo affrontare i processi per esempio di produzione degli acciai parleremo di reticoli cristallini, difetti cristallini, meccanismi di deformazione cioè tutti quei processi microscopici che se regolati, se in qualche modo guidati, gestiti permettono di gestire le proprietà macroscopiche di acciaio, ghiseli, leghe d'alluminio e compagnia bella quindi è fondamentale capire i micro meccanismi per poter gestire il macro-comportamento vedremo insieme un bel po' di prove meccaniche chiaramente finalizzate a materiali ferrosi trazione, durezza, resilienza, tenacità, fatica cercando anche di correlare il comportamento usuale di alcune delle leghe principali che andremo a studiare con appunto i risultati che potrebbero essere ottenuti alcune delle prove le svolgeva anche in laboratorio andremo poi a parlare più o meno in parallelo con il corso di eh, chimica applicata dei diagrammi di fase, ma in realtà chimica applicata vi racconteranno vi consiglio di seguire, perché appunto io poi molti concetti che verranno a chimica applicata li sfrutterò nel corso vi andranno a raccontare i diagrammi di fase di parecchi, parecchie leghe, di parecchie parecchi miscele di elementi noi ci focalizzeremo sostanzialmente su lega base ferro quindi in pratica andremo ad analizzare anzitutto il diagramma ferro carbonio nel dettaglio quando dico nel dettaglio vuol dire che se non lo sapete a memoria non superate l'esame ecco questo è il dettaglio con cui desidero il diagramma ferro carbonio con temperature, andamento delle curve concentrazioni chimiche è una cosa che esigo sia appunto conosciuta nel dettaglio perché vi occorre per la professione andremo a vedere insieme qualche cosina sulle leghe leggere sostanzialmente a base alluminio perché ci sono dei trattamenti termici basati proprio su questi diagrammi specifici che appunto possono essere anche di grande interesse per quanto riguarda l'utilizzo del campo meccanico quindi appunto il campo sul quale voi appunto state puntando nell'ottenimento di una laurea andremo ad approfondire i trattamenti termici, specialmente quelli relativi ad acciaio e ghise, sostanzialmente, diciamo che il nostro corso è un corso di introduzione alla metallurgia, ma sostanzialmente alla metallurgia ferrosa, i non ferrosi, lega alluminio, titanio, rame, eccetera, li affrontiamo in altri corsi proprio per motivi di temporale, altrimenti non riusciremo fisicamente, è un grosso limite, lo so, però, purtroppo il tempo è tiranno in questo corso, come tutti gli altri, d'altronde. Diremo però qualcosa appunto su acciaio e ghise, dove cioè in chiese racconteremo i criteri di designazione i criteri di classificazione andremo a raccontare ciò che possiamo ottenere dalle diverse composizioni chimiche e dalla gestione del trattamento termico che appunto abbiamo fatto nei punti precedenti racconteremo qualcosa sulle leghe non ferrose specialmente leghe a base alluminio che appunto per una specificità del diagramma di fase possono risultare abbastanza interessanti per raccontarvi un, un processo di trasformazione a seguito di trattamento termico molto interessante Diremo qualcosa, anche più forse di qualcosa, sulla metallurgia della saldatura. Attenzione, non racconteremo la saldatura come processo di giunzione fra due o più parti meccaniche. Questo è argomento di un altro corso. Noi ci focalizzeremo su tutti i problemi che possono, eh, si po possono avere luogo all'interno di un manufatto metallico sottoposto a saldatura e che possono portare alla rottura del pezzo. E quindi, chiaramente, una volta conosciuti i problemi, l'auspicio è quello di riuscire anche a gestirli. Chiaramente, infine, vi darò dei cenni di corrosione cioè chiaramente tutti voi avete una realtà sperimentale della corrosione l'inferiata del vostro cancello di casa si corrode la serrata del vostro garage si corrode bene, andando un po' oltre racconteremo oltre a qualche principio relativo alla corrosione generalizzata anche una serie, una serie di input, però un po' limitati purtroppo relativi al fatto che esistono delle forme di corrosione non visibili a occhio nudo ma che sono estremamente verniciose, estremamente pericolose e che possono portare a rotture del pezzo senza che macroscopicamente abbia luogo un attacco visibile queste appunto sono forme di corrosione localizzata purtroppo tipiche di per esempio leghe particolarmente pregiate, tipo per esempio gli acciai ossidabili che sono acciai pregiati, costosi, in cui il controllo della composizione chimica è appunto finalizzato anzitutto alla gestione della resistenza alla corrosione generalizzata ma che appunto risultano poi essere suscettibili di attacchi corrosivi localizzati testi consigliati, sicuramente vi consiglio per superare il corso di utilizzare i materiali metallici del professor Cavallini dell'Università di Roma La Sapienza del sottoscritto lo trovate, vi ripeto, in questa libreria Ciolfi che si trova sul Corso sul via Rico De Nicola più o meno all'altezza del Comune, eh, non è facissima trovarla aperta, per cui dovete so, andarci più volte compratela dai vostri colleghi, fotocopiate, insomma fateci quello che vi pare Uh, è un testo diciamo che a livello di utilizzo per la professione non ve lo consiglio non nonostante abbia scritto io perché è finalizzato a farvi capire la metallurgia non a essere utilizzato nel corso della professione per fare questo ci sono altri testi tipo appunto questi due ad esempio che vi sto per dire che sono assolutamente molto più approfonditi e dal, dal punto di vista della, della, della professione molto più utili sicuramente per quanto riguarda però il corso, il corso è contenuto completamente all'interno di questo testo e dei lucidi che trovate nel sito, che vi ho appena appunto detto prima, http. Slash, slash, slash, slash, slash, dovete andare dentro la metallurgia e poi dentro la pagina di materiale didattico. All'interno di queste due pagine trovate tutto il materiale, di questa page, tutto il materiale che è previsto vi dicevo appunto nel caso invece chi volesse approfondire pesantemente i testi in italiano, in inglese, in francese, eccetera, sono infiniti in italiano sicuramente vi consiglio questi due ma vi ripeto, non sono anche piuttosto costosi di fondo non, non, non sono indispensabili a superare il corso ma per approfondimenti, per la professione sicuramente in metallurgia il professor Nicodemi oppure lo struttura e proprietà dei materiali italici cioè del professor Cicata sono testi ponderosi, sono testi che approfondiscono pesantemente Molte delle cose di cui andiamo a raccontare e che chiaramente, però, appunto, richiedono anche un impegno di studio molto più pesante. Per quanto riguarda il superamento di questo esame, però, vi ripeto il materiale che vi ho detto, le prime due parti corredato con il file immagine dell'intero corso, corredato con le lezioni che stiamo riprendendo in questo momento e che saranno disponibili in streaming al più presto, credo che fra una serie di conversione eccetera, la lezione di oggi e di oggi pomeriggio sarà disponibile verso giovedì, credo, perché mh, purtroppo vi si richiede una procedura di montaggio un po' articolata per compattare un po' la dimensione del file che attenditamente eccessiva. Vi dicevo appunto questo materiale è largamente sufficiente. Modalità d'esame. Bene. Voi avete a disposizione due differenti modalità di d'esame. La prima, la consiglio sostanzialmente a chi riesce a frequentare, non è obbligatoria la, la frequenza, come avete notato il fatto che io metto su rete le mie lezioni richiede appunto non è indispensabile che, sia, che siate presenti. Chi è particolarmente effervescente può anche non essere presente, questo non vi sta invitando a andarvene via, ma sostanzialmente la presenza non essendo obbligatoria, anzi a questo punto essendo assolutamente volontaria appunto richiede ancora da parte vostra la massima attenzione comunque vi dicevo a prescindere sicuramente la prima modalità è quella secondo me preferibile per chi riesce a frequentare chi riesce comunque a essere in linea con lo studio del corso in pratica si tratta di due prove del corso una tipicamente verso la metà del corso uno tipicamente verso la fine del corso in cui appunto voi verrete valutati mediante una prova scritta che adesso vi dirò come viene organizzata e poi praticamente eh, finito il corso ci sarà una, una prova orale che chiaramente sarà estremamente snella, diciamo così. Alla quale bisognerà presentarsi con il libretto o in sua mancanza con un documento di identità valido. Altrimenti, in alternativa, nel caso lo scegliate diversamente, oppure veniate bocciati in una delle due prove. Per essere bocciati, bisogna non superare entrambe le prove con almeno 18 trentesimi. C'è cioè una prova scritta seguita da orale, dove è indispensabile in questo caso prenotarsi quando dico indispensabile vuol dire che se non mi prodate non vi faccio fare l'esame e presentarsi all'orario indicato quando dico indispensabile presentarsi all'orario indicato vuol dire che se vi do due ore per lo scritto come vedete fra un attimo per la prova scritta se vi presentate mezz'ora dopo avrete mezz'ora in meno quindi dal punto di vista mio sempre due ore dura la procedura è esattamente quella che vedete qui in figura in realtà per le prove in intercorso e per le prove d'esame la procedura è molto simile solo che chiaramente la prova d'esame le due prove in intercorso sostanzialmente vediamo la prova intercorso tipica la prova intercorso tipica si costituisce di una domanda preliminare ad esempio nella prima prova intercorso la domanda preliminare sarà sempre la uh, descrizione il, il disegno del diagramma ferro-carbonio quindi quello dovete saperlo a memoria domanda preliminare che non vi dà il ma che io utilizzo solo per decidere se, se correggere o meno il vostro compito quindi se non rispondete a quella il vostro compito non lo considero dopodiché ci saranno 30 domande diciamo la risposta multipla della maggior parte oppure che richiedono brevissime scritte due, tre righe, non di più dove per ogni risposta mancata cioè non data dai 33 tolgo un punto se invece la risposta è errata tolgo 1,2 punti quindi chiaramente rispondere in modo errato viene penalizzato rispetto a non rispondere affatto ogni prova delle due prove deve essere superata con meno 18 trentesimi e la durata della singola prova è di un'ora Va da sé, credo che qualcuno di voi avrà già parlato con qualche suo collega gli anni precedenti c'è la pena di morte per chi tenta di copiare di mettersi i foglietti nelle ascelle, nelle mutande, nei calzini non sto scherzando, sono tutti episodi già raccontati, già visti su chi se lo scrive sul tavolo su chi si lo scrive in decalcomonia è inutile portarsi i foglietti, deve portarvi solamente la penna non si può usare il cellulare perché la tentazione di utilizzare le vaste memorie presenti nel cellulare è molto forte e la pena per chi appunto viene beccata a copiare e o parlare e o leggere qualsiasi cosa è appunto l'espulsione e poi l'eventuale rancore da parte mia perché se mi ricordo la vostra faccia evidentemente sono mal disposti in fase di esame successivo ovviamente sto scherzando ma non siete sicuri di questo e per quanto riguarda, eh, un anno fu bellissimo, lo racconto questa perché è un episodio di vita vissuta stesse minacce fatte a una classe, facciamo la prima prova intercorso con i miei colleghi, perché nella prova intercorso non sono solo, ci sono altri quattro colleghi che vi controllano perché credo molto nel controllo in questi casi, perché fidarsi è bene, non fidarsi è molto meglio in realtà appunto, quella volta invece ero solo, controllai accuratamente, non ci fosse la possibilità di eh, copiare e dopo mezz'ora mi accorsi che i ragazzi avevano disegnato un ferro carbonio, però so così sulla lavagna. Fu meraviglioso perché non ebbi il coraggio di punirli perché era troppo bella come battuta, insomma. Quindi, domande? domande? No. E quindi cioè, in quell'occasione fu... mi diverti molto. Non ci riprovate, stavolta guarda, la prima se guardo e la lavagna insomma. L'esame, invece, è eh, praticamente l'accorpamento del doppio intercorso. Due domande eh, preliminari. Dove la mancata risposta anche solo una delle due prevede come conseguenza il mancato, la mancata correzione del vostro compito. 60 domande a risposta multipla, la maggior parte, alcune con delle brevi risposte richieste: e mh, valutazione come segue? Meno 0,5 punti per ogni risposta mancata, meno 0,6 punti per ogni risposta errata. Anche lì. Il minimo per passare all'orale è 18 trentesimi, quindi potete essere bocciati anche con 17 trentesimi. Questo purtroppo è, è, va da sé, insomma. La durata delle prove è di due ore. In questo caso, vi ricordo: prova scritta normale, che è indispensabile prenotarsi. L'unico momento in cui non è necessario prenotarsi è per la partecipazione alle prove intercorso percorso, perché siamo noi sostanzialmente. E per quanto riguarda eh, e basta, sono presente proprio percorso. per qualsiasi altra attività bisogna assolutamente preoccuparsi. Domande fin qui? Fate ragazzi perché, ragazzi perché non è possibile che sia compenti perché già comincia a far caldo e sbarello. Tanto non venite ripresi, quindi qualsiasi frescaccia possiate chiedere risulterà anonima, insomma, quindi la cosa dovrebbe confortarvi. No? Vabbè, continuiamo, usciamo sicuramente fuori le domande. Bene, le date delle prove. La bellezza verrà già scelta adesso, non mi devo coordinare con nessuno. Quindi, queste sono le date delle prove dell'esame di metallurgia per l'appello, per la fascia estiva sostanzialmente, perché già le ho decise comprese le aule. 5 luglio, 26 luglio, 2, 3 settembre, 18 settembre. Sempre in aula 1S1A. Allora questa sida che vuol dire? Primo seminterrato, aula 1A che vuol dire l'ex aula seminari, quella più grossa sostanzialmente uscita dalle scale sulla destra, non potete sbagliare se sbagliate Insomma, vuol dire che siete stati poco in questa facoltà Orario sempre alle 9, due ore per il, la prova scritta nel pomeriggio correggo, i risultati vengono messi online su rete nel tardo pomeriggio e il giorno successivo ci sarà la prova orale stessa ora, stesso luogo. Presentarsi in ritardo a prova orale vuol dire aver perso lo scritto. Quindi vi raccomando di essere presenti. Per partecipare agli appelli è indispensabile prenotarsi, perché è indispensabile? Io devo sapere quanti siete, perché se per caso siete 400 improvvisamente cambio l'aula, vi prendo un'aula più grande. Io ho preso un'aula di medie dimensioni, ho previsto appunto che la maggior parte di voi con il mio sommo piacere con vostro sommo piacere supererà le prove intercorso, quindi ci rivedremo solo se vorremo al terzo anno e al quinto anno, ma purtroppo potrebbe ciò non avvenire, tipicamente le percentuali di bocciatura sono il 50% al mio proprio intercorso e un altro 20-30% alla seconda, ecco, quindi diciamo che su 10 persone che partono per fare il proprio intercorso 3 arrivano alla fine, ecco, questi sono i numeretti, tanto per darvi statistiche, eh, ormai dopo dieci anni che faccio questo corso con questa procedura la, la media è questa, insomma, sostanzialmente 3 su 10 su per il percorso. se arrivassimo almeno a 4 su 10, visto anche l'ausilio del web con le lezioni online mi auguro ovviamente che possiamo arrivare a numeri molto più ampi senza che io debba per forza abbassare lo standard di selezione perché veramente mi intristerebbe moltissimo presentarsi allo scritto e all'orale con il libretto, mi hanno detto che a volte qualcuno dovrebbe ancora non averlo il libretto, almeno un documento valido, quindi nel corso della lezione, delle lezioni andremo sempre via, via a conoscerci, però diciamo che per le prime volte avremo purtroppo bisogno di riconoscerci appunto in maniera più ufficiale. Prego. Prego. Ma l'orale, sì? il giorno dopo lo scritto, ma si sì. conserva oppure no? Quando... Considerate questo. Allora, L'orale eh, superato con 18 trentesimi la sua prova scritta, l'orale diciamo, viene calibrato sui suoi desideri di voto. Se lei sta puntando con 18 trentesimi al 30 lode, la scortico fra virgolettemente. Se lei ha preso 28 allo scritto, l'orale sarà ovviamente, non dico nome e cognome, ma poco ci manca, insomma, se lei ha preso 18 e punta al 19 anche lì sarà più soft. In qualche modo contattiamo sin dall'inizio cosa sta puntando lei. È chiaro che se si risponde male c'è anche il rischio di essere bocciato insomma. non dico che lei può arrivare a dire stop però insomma praticamente se, se diciamo che non c'è una pulsione molto spinta a incrementare notevolmente il, il vostro voto sostanzialmente l'orale eh, può essere un commento dello scritto o, o poco più se invece lei vuole stravolgere il voto dello scritto cosa secondo me giustissima, insomma lecita assolutamente lecita, però anche lecita da parte mia approfondire la sua conoscenza in modo ecco gli artigli no, mimicamente appunto rappresentavo bene quello che eh, appunto l'approccio, cioè in qualche modo graduo il livello di analisi in base anche al suo desiderio di votazione, insomma, quindi saranno in questi termini qui l'approfondimento. È possibile stravolgere sicuramente il voto dello scritto, previ il fatto però di essere sottoposti a un orale molto approfondito. Questo ve lo dico proprio di insomma orale meno approfondito vuol dire sostanzialmente un commento dello scritto e degli errori fatti nello scritto. Un orale approfondito vuol dire fare un'altra cosa e ci mettiamo a tavolino con però il rischio anche da parte vostra di essere bocciato, okay? Altre domande? Qui stiamo, non so se avete capito, stiamo cercando di stipulare una sorta di contratto. Io vi sto dicendo in cosa consiste quello che avete comprato. Dopodiché, sarete nelle mie mani per i prossimi due mesi. Per chi di voi dura molto di più potrebbero essere 3, 4, 5 mesi, perché poi dipende quando riuscite mai a passare l'esame. Prego. Per chi supererà le prova di intercorso? L'orale? L'orale anche lì, anche lì, guardi, l'orale di intercorso sostanzialmente eh, la prova di intercorso sono stata vista addirittura dalle stesse domande, e in pratica una prova scritta sta spezzata in due, non ci sono differenze, anzi addirittura la prova scritta degli appelli è in pratica costituita da due prove di intercorso mischiate insieme sostanzialmente quindi anche lì per l'orale lei può presentarsi e dirmi mi va bene il voto dello scritto e praticamente verbalizziamo magari vediamo insieme lo scritto perché tra l'altro guardate che ricontrollare lo scritto a parte un vostro diritto ma insomma io avendo 60, 70, 80 persone posso essermi sbagliato perché non è detto che io abbia, sia perfetto nella, nella correzione quindi appunto riguardiamo comunque gli scritti e magari può uscire fuori la domandina su una determinata domanda una cosa magari non chiara eh, la maggior parte delle domande sono una risposta multipla ma alcune bisogna scrivere qualcosina ecco. potremmo approfondire qualcosa del genere se le ripeto, sostanzialmente lei vuole confermare diciamo, il punto dello scritto per no, per la data, ecco, scusate, ha ragione per quanto riguarda la data dell'orale per le persone che hanno superato il loro intercorso, sostanzialmente venite fare i due e quando vi pare però sempre in corrispondenza degli orali degli appelli da me ammessi probabilmente perché quella è la sede di verbalizzazione Chiaro, non mi venite a dicembre, non c'è motivo insomma bene, non siate primi insomma, cui, a meno che non vogliate fare appunto avete avuto 18, volete stravolgere per il punto liberissimi praticamente la, vi tengo il voto per quanto riguarda l'intercorso più o meno in eterno, ho sempre per il fatto che il computer non mi abbandoni non mi, non mi si formati, a quel punto purtroppo eh, diciamo, ho delle, delle, dei backup ma insomma ecco, non ci portate troppo cui, diciamo che potete avere in qualsiasi fase di appello orale. Considerate che nella sessione estiva gli orali sono sempre il giorno dopo come vi ho fatto vedere. Poi, però, grazie a Dio, la maggior parte di voi gli esami li superano nella sessione estiva sostanzialmente. Poi nelle sessioni successive, eh, quella invernale, quella autunnale e quella invernale, in realtà scritto orale sono nella stessa giornata, per cui in pratica che quel giorno, nel caso vogliate appunto propagare la durata del vostro proprio intercorso anche la sessione di Natale, lì vi consiglio di passare il giorno della, dell dello scritto perché praticamente si fa tutto in giornata. Normalmente le sessioni successive restano pochi studenti, quindi questo può essere per poi di conforto. Infatti. Va bene. Gli esami fatti dal nostro gruppo quello che qui vi trovate, se avete sbagliato di alzare andarme, è metallurgia per cui se pensate fosse un altro corso, no, avete passato mezz'ora col professore sbagliato primo anno, laurea, il docente sono io, ordinario di metallurgia, eh, professor Francesco Iacoviello se volete vedere il mio curriculum sta sul sito, non è giornatissimo in realtà il corso invece di indirizzo metodologie metallurgiche e metallografiche è tenuto dal professor Di Cocco, il collega che avete visto prima a darmi una mano a montare tutto l'insieme di device. È un esame, allora come vedrete questo esame è un esame abbastanza teorico perché purtroppo qui partiamo da zero allora ragazzi, alcuni di voi hanno fatto l'istituto tecnico, alcuni hanno fatto il studio scientifico, altri il classico, chi ha fatto l'istituto tecnico alcuni concetti già ce li ha ma ce li ha più dal punto di vista pratico piuttosto che dal punto di vista teorico. E qui state in ingegneria per cui dovete unire insieme pratica e teoria. Eh, per quanto riguarda invece il corso di metodologia, metodologiche e metallografiche il professor Di Cocco vi fa un corso pesantemente sperimentale cioè lì vi sporcherete parecchio le mani, infatti possiamo sempre avere meno studenti nel senso che poi in realtà è fondamentale lì avere una classe di 7-8 persone non di più, se sarete 30 ci organizziamo ugualmente insomma però oggettivamente eh, è un corso, essendo pesantemente sperimentale noi abbiamo un laboratorio molto ben strutturato oggettivamente ormai dopo 15 anni siamo in grado di poter dire che come laboratorio metallurgico nel centro sud Italia è di buon livello effettivamente e quindi siamo in grado di fare un corso sperimentale di buon livello però purtroppo il numero delle macchie disponibili è ridotto e quindi diciamo che siamo strutturati per fare un corso su 7-8 persone un numero maggiore ci crea qualche difficoltà ma se venite vi accoglieremo questo è chiaro il corso in materiali metallici per industriale industriali secondo anno l'area magistrale è un corso ottenuto da me invece diciamo una via di mezzo fra i due precedenti cioè c'ha certamente un po' più di teoria rispetto al corso precedente un po', meno, un po più di uh, pratica rispetto al corso iniziale tipicamente il numero degli studenti che partecipano sono 5 o 6 quindi diciamo che è un numero, perché chiaramente siamo al quinto anno voi sarete di meno purtroppo, c'è stata una selezione e quindi uh, effettivamente quelli pesantemente motivati sono sempre di meno e, e allora è un corso secondo me interessante Diciamo che approfondiamo, a quel punto voi siete molto più maturi, mi trovate quinto anno, siete molto più maturi, avete molto più bagaglio culturale sul quale posso basarmi per fare un corso un po' più approfondito, per cui utilizzando chiaramente i concetti già raccontati da metallurgia, i concetti già raccontati da metodologia, chiaramente faccio una prima lezione prima lezioni di, di ricordo delle met della metallurgia e delle metodologie, ma approfondiamo una serie di concetti per esempio relativi alle leghe non ferrose, per esempio relativi a meccanismi di danneggiamento non usuali, quello per esempio da freddo, da caldo, da radiazioni, da attacchi corrosivi. Lì andremo a fare però la corrosione, ma la facciamo in modo molto più approfondito rispetto a quelle poche connozioni che vi posso raccontare nelle poche ore che dedicheremo in questo corso di metallurgia. All'interno del laboratorio di metallurgia ed economia industriale, sempre ripeto quello che sta qui, alla, sempre al secondo seminterrato, e all'interno del corso di metallurgia organizziamo attività di tirocinio e di tesi. Gli argomenti sono più o meno quelli che vedete, in realtà questo elenco viene più o meno aggiornato in base anche a cui noi cambiamo le nostre attività di ricerca, teorica, diciamo di ricerca di base e applicata. Resistenza alla corrosione, resistenza al comportamento meccanico di materiali ferrosi e non ferrosi in ambiente neutro, o in ambiente aggressivo. Da qualche tempo ci occupiamo anche di analisi di immagine quantitativa e di eh, caratterizzazione di materiali frenanti. Tra l'altro appunto a parte la struttura che vedete qui abbiamo aperto un secondo laboratorio presso l'ITIS di Cassino, per motivi di spazio come vedrete abbiamo di spazio, problemi di spazio abbastanza spinti abbiamo un laboratorio distaccato presso l'ITIS di Cassino alla Polcara dove abbiamo una serie di macchinari per testare prove di, per fare prove di usura ad esempio su materiali frenanti, per cui quella è una parte del laboratorio che appunto è distaccata presso l'ITIS di Cassino sono appunto tutti argomenti presso i quali potete svolgere sia attività di tirocinio che voi dovreste aver già capito di cosa si parla, si attività di tesi, quando unite insieme tesi e tirocinio, sostanzialmente l'impegno che esce fuori è assimilabile a una tesi vecchio stile, quindi esce fuori anche un lavoro abbastanza corposo, abbastanza anche bello da, da vedere. Infine, in questa prima presentazione che appunto noi andiamo a raccontare in questa, in questa lezione, Trovate la lunga lista, qui sono solo alcuni, in realtà ci sono altre due pagine, di siti che ho utilizzato per produrre questi lucidi, io disegno in modo pessimo purtroppo e quindi non ho potuto far altro che reperire da internet lucidi, messi, materiale messo più o meno a disposizione, sicuramente è disegnato e prodotto molto meglio di quello che potevo sviluppare io, il mio lavoro ha consistito nell'accorparlo e nel renderlo organico rispetto appunto alle finalità del corso. Come vedete la lunga lista è quella che vedete, in realtà non è neanche una lista esaustiva, alcuni li sono dimenticati come siti però ovviamente appunto, vedete qua una lista abbastanza corposa e praticamente ci ritroviamo con una lista che vi consente anche, è riportata nelle lucidi eccetera, di andare a vedere per conto vostro se avete le curiosità un po' particolari ed approfondire il materiale su un rete che oggettivamente è veramente pesante, veramente notevole insomma Uh, vi dico, questi, lucidi, questi indirizzi sono aggiornati allo scorso anno in realtà quindi alcuni di questi siti potrebbero essere spariti in effetti uh, però mh, ho fatto un po' di controlli a campione e mi sembrano ancora confermati tutti quanti per cui non ho trovato buchi improvvisi insomma eh, però non vi garantisco che siano ancora tutti in attivi l'ultimo controllo l'ho fatto qualche mese fa ho fatto anche delle aggiunte rispetto appunto a qualche mese fa però non sono certissimo che siano ancora tutti in attivi attivi però sono quelli che ho utilizzato certamente per per sviluppare usciti del corso e per inserirli su numerose animazioni che vedrete all'interno del corso Diciamo che la mancanza delle animazioni all'interno del sito rese disponibili proprio come file è dovuta al fatto che non essendo miei non posso venderli come miei evidentemente sono tutti antidegati ai siti dai quali li ho prelevate per questo motivo esiste una parola chiave sul file zippato che ho messo appunto in immagine D'accordo? Qualche domanda adesso così? Dopo qualche domanda faremo una piccola sosta? su ragazzi questa è la fase contrattuale per cui non dico che potete contrattare le procedure d'esame, cioè insomma anche né le procedure di punizione nel caso in cui copiate e veniate beccate a copiare, anche lì quando farete quella prova di intercorso e o le prove d'esame, se fate pipì prima è meglio, se vi presentate con le bottiglie d'acqua prima è meglio, non vi impedisco di andare a bere, ma chiaro non sono contentissima insomma. E mettere fogliettini di carta nella camicia l'abbiamo beccati nelle mutande di Uno insomma. quindi detto questo riusciamo a potete anche essere perfusti anche a caso di donne perché abbiamo anche delle collaboratrici donne insomma evitiamo di paperi quindi d'accordo? qualche dubbio ancora? tu parlate con me, sto apposta, su, lei, laggiù, all'angolo mi dica oh, niente, niente. Eh, beh, lei è alto si vede perché... qualche dubbio su ragazzi questo è il momento giusto per cacciarli fuori mm? non che dopo non vi rispondo più anche perché poi purtroppo la prossima lezione non quella di oggi pomeriggio ma quella di mercoledì prossimo che dovrebbe essere 2 maggio giusto eh, sicuramente dovrò sicuramente ripetere non ripeto l'intera lezione chiaramente, ma 5 minuti di reintroduzione a tutti coloro che sono in questo momento impegnati negli esami dovrò per forza rifarlo, quindi chiaramente la volta prossima cominceremo alle 9:15, ma 5-6 minuti dovrò per forza fare una rapida passata del, del da appena visti, chiaramente non ci perderemo tre quarti d'ora sopra, insomma, è una cosa molto compatta ma assolutamente doverosa perché purtroppo credo che diversi vostri colleghi manchino oggi, però, sì. fatemi sicuro la testa, sì, sì. confortabile, bisogno di conforto psicologico, quindi sì. Ok, perfetto, magnifico. Dubbi, domande? La prima domanda della prova, di intercorso è il diagramma ferrocarbonio. La prima domanda della seconda prova, di intercorso preliminare, è il diagramma di Scheffler S-C-H-A-E-F-F-L-I-R Tanto ve lo ritiro altre mille volte. Ho detto apposta così velocemente, come chi la strocca: eh, sono diagrammi che vanno saputi a memoria. Pabum. Torniamo a una fase ottocentesca della, della lezione, cioè si devono sapere a memoria e quindi non potete esimervi dal saperli e o trovare una modalità per copiarli non, potete. non vi fate beccare tutto così, vi becco e via su e mi ci impegno a beccarvi insomma, è una sorta di gioco gatto e topo, io sono nel ruolo del gatto insomma. e sono anche accompagnato da altri gattini insomma. non mi mandano solo insomma eh? laggiù, lei che vuole, dica che si ritacchia, non riesco a essere così... che ridà, faccia ridere anche a me va benissimo ragazzi, 5 minuti per una sigaretta e ci riaggiorniamo fra poco